Ecco, continuiamo il nostro percorso pasquale accompagnati dal Vangelo di Giovanni in queste domeniche, siamo la sesta domenica di Quaresima, questa volta il Vangelo ci ricorda quello che è veramente importante per dirsi discepoli di Gesù. Bisogna infatti amare come Lui ci ama e particolarmente amare Lui. Peraltro, ecco bisogna dire che eh, se amiamo Gesù, allora osserviamo i suoi comandamenti, se mi amerete, osserverete i miei comandamenti. In effetti uno non può rifarsi a delle norme di vita, non può rifarsi a delle indicazioni, a delle regole, seppure regole che ci lasciano liberi, se non ama. È per amore che noi ottemperiamo a quello che il Signore ci chiede, cioè di essere attenti al prossimo e poi in fondo di amare gli altri, perché è qui che si gioca la veridicità della nostra fede, del nostro cammino di fede, essere capaci di amare il prossimo, persino i nemici, come dirà più avanti Gesù stesso, ma è nell'osservanza dei comandamenti che noi dimostriamo davvero di amare Dio, come due persone che si amano e si promettono l'uno all'altro per sempre, si impegnano ad essere fedeli l'uno all'altro. Questa fedeltà, ci chiede il Signore, è la radica in quel comandamento dell'amore che diventa il fondamento del cammino del cristiano non è una richiesta di amore per sé eh, egoistico ma piuttosto una indicazione, un invito a seguirlo ad essere come lui e a porsi come modello di amore un amare senza misura come direbbe Sant'Agostino e come lo stesso Antonino Bello ha detto con quelle espressioni molto semplici si tratta di un latino semplice che vuol dire amare senza limite, amare smodatamente Quell'amore che ci permette di essere abbracciati gli uni agli altri, così come lo stesso Antonino dice in quella stupenda preghiera l'ala di riserva. Ecco, volare, librarsi verso di te, Signore, abbracciati l'uno all'altro ed essere l'uno per l'altro un'ala di riserva. E in fondo non è questo l'amore? Non è, significa questo amare? Porsi in aiuto dell'altro, mettersi accanto all'altro e sostenerlo. Questa testimonianza di amore siamo chiamati a dare in questo mondo che spesso si mostra ostile a questo comandamento perché ci invita piuttosto all'egoismo e noi vogliamo essere un segno di amore, un segno di amore gratuito e incondizionato verso tutti. Buona domenica.